Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina, oggi realizziamo insieme il dolce tipico natalizio pugliese, le cartellate, seguitemi e vi mostro come realizzarle. Alla farina ho unito un pizzico di sale e un pizzico di zucchero. Come tutti i dolci della tradizione pugliese natalizi, vengono fatti con farina, olio e vino bianco. Anche questo sarà fatto con questi ingredienti semplici. Quindi farina, zucchero, sale e olio. Facciamo assorbire l'olio dalla farina. Prendiamolo tutto. Assorbito l'olio andiamo ad aggiungere il vino caldo. L'impasto non deve risultare morbido, deve risultare abbastanza sodo, altrimenti poi quando lo andremo a stendere con la macchinetta della pasta, con la nonna papera, non riusciremo a stenderlo facilmente. l'impasto che dobbiamo tenere non vi preoccupate se lo vedete che non si è amalgamato bene tanto poi la macchinetta della pasta farà tutto lei lo andiamo a compattare un po' così riposare per 10 minuti al coperto trascorsi 10 minuti un quarto d'ora il nostro impasto ha riposato ora ne tagliamo un pezzetto mettiamo sempre al coperto e andiamo a stendere con la macchinetta della pasta iniziando sempre dallo spessore più grande appiattite non vi preoccupate se l'impasto si rompe. Più volte passerete l'impasto nella macchinetta, più bolle avrete quando andrete a friggere. Come vedete l'impasto diventa liscio. adesso passiamo allo spessore numero 3 ripiegate e ripassate questo permette di incorporare l'aria permette all'impasto di incorporare l'aria ok adesso passiamo al numero 4 e così via fino allo spessore numero 8 della mia macchinetta ma adesso vi faccio vedere siamo arrivati allo spessore numero 8 adesso voi controllate la vostra macchinetta che spessore arriva io mi sono fermata al penultimo ora ho la sfoglia come vedete è trasparente e sottilissima la andiamo a ritagliare con questa rotella taglia a pasta vedete è sottilissima deve essere quasi trasparente questa in realtà è trasparente ora con una rotella pasta così deve essere non liscia andiamo a ritagliare le fasce allora, io nella mia ricetta ho scritto 3 cm per 20 di lunghezza però voi potete fare come credete potete farle più piccole potete farle più grandi scegliete voi in base ai vostri gusti a me non piacciono troppo grandi e quindi le farò piccoline questo lo taglio a metà e andiamo a formare le cartellate ora non aggiungete farina sul piano da lavoro mi raccomando prendete la fascia di impasto e cominciate a pizzicare così quando pizzicate fate questo movimento di avvicinare in modo da formare una vaschetta una conchetta non so come dire e fate sempre così. Dopodiché andate a unire la prima con la terza. E pizzicate. Mi raccomando pizzicate con energia in modo che deve aderire bene la pasta. Ora pizzicate questa. E questa. E questa con questa. E abbiamo tenuto la cartellata. Questa è più piccolina, queste qua le ho fatte un po' più grandi. Ve ne faccio vedere un'altra. Allora, pizzicate e portate verso la cartellata. Così. La prima con la terza. Così la seconda con la prima e poi unite le nostre cartellate sono pronte allora io queste devono asciugare per 24 ore almeno quindi io ho questo questa, questo questo telaio, non mi veniva la parola, io ho questo telaio e l'ho messa ad asciugare sul telaio, se voi non avete il telaio potete mettere ad asciugare sulla spianatoia ricoperta da un panno, il passaggio successivo sarà andarle a friggere, le cartellate come vedete sono bene asciutte e adesso andiamo a friggerle, quando le friggete le dovete immergere in questo verso, La temperatura dell'olio deve essere di circa 170 gradi. Eccole qua. Guardate quante belle bolle. e adesso le giriamo. Una volta sigillata la parte inferiore andiamo a girare la cartellata che si riempirà d'olio e friggerà uniformemente. Le cartellate sono cotte, vedete? Hanno un bel colore, non devono essere molto molto dorate. Noi le scoliamo, le mettiamo a testa in giù su carta assorbente così per eliminare l'olio in eccesso ora io continuo a friggere e dopo vi faccio vedere l'ultimo passaggio oh guardate che bolla le cartellate sono tutte cotte Adesso andiamo a immergerle nel cotto di fichi. Io utilizzerò il cotto di fichi, voi potete utilizzare o il miele oppure il vincotto. Adesso vi faccio vedere. Io immergo le cartellate nel vincotto. Ora naturalmente voi potete conservare le cartellate così. Senza immergere nel vincotto, poi nel cotto di fichi, scusate, eh, poi al momento dell'utilizzo le andrete a immergere nel cotto o nel vincotto o nel miele. Questo come ho detto prima è cotto di fichi. Facciamo riempire bene le vaschette, se serve utilizziamo un cucchiaio, un cucchiaino, e adesso le alziamo. di portata ora io continuo e poi vi mostro il risultato finale. E pronte grazie a tutti per avermi seguito alla prossima video ricetta ciao